nel proseguo del nostro corso. Perché? Perché siamo in ordine, dobbiamo entrare nell'ottica di eh, riuscire a capire alcune sovrapposizioni per nulla, per nulla automatiche tra i testi ebraici, i testi greci, la cultura ebraica e la cultura greca. Così come risulta molto difficile, per, potrei dire impossibile, sovrapporre l'idea di tempo nel mondo ebraico e nel mondo greco, l'idea di uomo nel mondo ebraico e nel mondo greco, l'idea di tempo nel mondo ebraico e nel mondo greco, l'antropologia che c'è nel mondo ebraico e nel mondo, e nel mondo greco, il dualismo spesse volte riportato nel mondo greco e non corrispondente al mondo ebraico, pensate a tutta la querella che avremo modo di vedere tra il termine e anima, come lo intendono i greci, bisogna vedere in che scuola, come lo intendono gli ebrei nelle Sacre Scritture. A maggior ragione non possiamo trovare una corrispondenza nel mondo angelico, nel mondo del, dei cieli, per i greci l'iperuranio, ciò cioè che è al di sopra dei cieli, con una mitologia di base, di fondo, che gli autori del Nuovo Testamento, gli agiografi, devono necessariamente seguire per farsi capire, pur censurandola e non condividendo le dottrine, ovviamente soteriologiche e cosmologiche. Ecco che allora diventa molto difficile pensare che possa esistere una automatica sovrapposizione, lasciamo stare l'interpretazione, lasciamo stare le perifrasi della 70 sul testo ebraico originale, quello che oggi noi consideriamo il testo maggioretico che non è ovviamente l'originale ma è appunto passato attraverso la, la scuola della Mesorà, ma lasciamo stare questo discorso. Pensate a cherubim, Serafim, Santi Ayot, vi ricordate? Gli Pensare che queste cose possano sovrapporsi con, in italiano, troni, potestà, dominazioni e potenze. Non è così automatico, non è per niente automatico. Per poter capire che cosa potesse intendere per esempio l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani capitolo 8 o in Efesini eh, già nel capitolo 1 e poi qualcosa anche nel capitolo 2 dovremmo prima conoscere molto bene quella che può essere la cosmologia che può anche arrivare alla mitologia quindi alla cosmologia, alla concezione del mondo dell'universo, del cosmo quindi del mondo, nel mondo, nel mondo greco e come eh, attraverso la lingua greca attraverso i principi e filosofici del mondo greco Paolo abbia fatto una fatica incredibile riuscendo a fare questa magnifica sintesi per riuscire a far, capire, a far capire agli Efesini in lingua greca ai Galati in lingua greca e ad alcune comunità romane di lingua greca o anche di lingua ebraica che cosa lui intendesse perché Cristo si sia assiso alla destra del Padre abbia squarciato i cieli e si sia assiso su questi troni, potenze, dominazioni che stavano sotto ovviamente di lui. Secondo l'angelologia la, eh, greca, che eh, possiamo così dedurre dalle scritture, l'importanza, greca intendo delle chiese greche, di lingua greca, gli etnici, potremmo dire gli etnico-cristiani di lingua greca, l'importanza della resurrezione e soprattutto dell'ascensione indicava il fatto che in corpo e anima, con un corpo risorto, glorioso, trasfigurato, Cristo aveva squarciato i cieli, cioè aveva squarciato le potenze che vivevano nei cieli. Noi ci chiediamo, ma erano potenze positive o negative? Erano pro uomo contro uomo? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre, vi saluto e vi ringrazio, vi chiedo di poterci seguire e se volete mettete un like e se volete eh, come dico sempre eh, iscrivetevi e se potete e volete continuare il nostro corso anche a livelli diciamo advanced potete tranquillamente abbonarvi, il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna, grazie e alla prossima, ciao.